10.000 km da questo mondo, c'è un bar, c'è un bar, c'è un bar. una baracca di la mia razza, cioè dentro l'uomo nero. Ti guarda con i suoi occhi rossi e ti sorride. Ti chiede se per caso vuoi ancora da bere, da bere, da bere, da bere, da bere, da bere. O forse no. Non c'è più tempo per annoiarsi, neanche per vivere davvero In una baracca sotto il sole, ad aspettare il cimitero Che sia una pilla o sotto un ponte, arriva sempre l'uomo Che a mille anni non ne ha visti cento, sto sempre lì all'imbarcadero Sceso dopo quattro anni da una nave che portava il gas. Ti ho beccato nella baracca che ti ubicavi senza pietà. Ti ho detto vieni con me, ti porto via di qua. Siamo finiti in una iurta. C'erano un impeto di un altro emisfero. C'era pure un freddo e c'era l'uomo nero. Forse no, non c'è più tempo per annoiarsi. Niente per vivere davvero In una baracca sotto il sole Ad aspettare il cimitero Che sia una villa o sotto un ponte Arriva sempre l'uomo nero Che a mille anni non ne ha visti cento Sta sempre lì all'imbarcadero forse, forse sì